Dal primo al 31 ottobre partecipa anche tu al Mese dell'Educazione Finanziaria. In tutta Italia centinaia di seminari, giochi e laboratori affrontano in modo semplice le scelte finanziarie, assicurative e previdenziali utili per pianificare il tuo futuro. Vai su www.quellocheconta.gov.it e scopri gli eventi più vicini a te. Un'iniziativa promossa dal Comitato per la Programmazione e il Coordinamento delle Attività di Educazione Finanziaria.